Ciao a tutti, oggi prepareremo i tartufini di ramisù. il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono, savoiardi, mascarpone, caffè zuccherato e cacao amaro. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale i savoiardi. E li facciamo tritare per 10 secondi. A velocità 10 trasferiamo il trito di savoiardi in una ciotola. Senza lavare il boccale mettiamo all'interno il mascarpone. Versiamo il caffè che deve essere a temperatura ambiente. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 2. A questo punto Verseremo all'interno del boccale il trito di savoiardi e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 2. Trasferiamo il composto in una ciotola. adesso copriremo con pellicola trasparente e riporremo in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il composto adesso formeremo le palline. Quindi Prendiamo una parte del composto con le mani e iniziamo a dare la forma a una pallina. Dopodiché la rosoleremo nel cacao amaro e la posizioneremo nel pirottino. Proseguiamo. Formiamo la pallina, la rosoliamo nel cacao E la posizioniamo nel pirottino e proseguiamo così per tutto il resto del composto. Una volta formati i tartufini, riposizioniamoli in frigo per almeno mezz'ora prima di servirli. Andiamo a impiattare: tartufini tirami su.